Eh, grazie Presidente. Eh, nessuna inerzia e nessuna incapacità. Eh, dopo vent'anni di abbandono del casale della cervelletta, per cui non è stata fatta né manutenzione né straordinaria né ordinaria, per cui il casale eh, stava crollando, nessun sindaco poi si era si è mai preso attivamente a cuore il manufatto con azioni concrete, insomma questa amministrazione dopo vent'anni di inerzia si è attivata concretamente. Noi abbiamo fatto veramente una, almeno oltre una decina di commissioni su questo tema e da quando abbiamo iniziato a trattarlo non ci siamo mai fermati, il lavoro è sempre andata avanti e, e mh, tra cui insomma è stata attivata la realizzazione di una progettazione e una realizzazione insomma, di questa messa in sicurezza in primis della torre che era la parte più a rischio del casale per cui sono stati stanziati i primi fondi necessari quindi 100 euro necessari insomma, alla sistemazione e alla messa in sicurezza della torre medievale dopodiché eh, questa, questo percorso eh, è terminato, ha visto la sua chiusura a fine anno, siamo passati nella seconda fase per cui adesso stiamo finalizzando, ormai è arrivata a conclusione anche la, il progetto e quindi eh, partirà da qui a poco il bando per la messa in sicurezza eh, e l'inizio della ristrutturazione della... Eh, di tutto il resto del casale, in particolare della copertura della propria... che sempre aveva numerose infiltrazioni e, e che necessitava insomma, al più presto interventi. Ovviamente tutti i percorsi e passaggi propedeutici eh, per poi eh, partire, insomma, dopo una messa in sicurezza, una parziale ristrutturazione del manufatto, ehm, come detto insomma, fin dalla, dalle prime commissioni e quindi parliamo già eh, di due anni fa, Ehm, di eh, avviare questo processo partecipativo che eh, preveda l'individuazione di eh, indicazioni insomma indirizzi generali individuati con la collaborazione insomma del territorio del coordinamento dei comitati di tutti i municipi interessati eh, che, perché si trova comunque il parco della Cervelletta a confine di due municipi ricordiamolo e proprio Proprio In questa direzione insomma, abbiamo anche chiesto come Roma Capitale, essendo proprietari del bene della Casa di Roberto, nel frattempo abbiamo chiesto a Roma Natura di attivarsi al più presto e abbiamo attivato anche i nostri eh, uffici del Dipartimento Patrimonio per accatastare al più presto questo bene per rendere la Casa di Roberto un presidio per le realtà territoriali, per il coordinamento, in attesa insomma, che questi lavori eh, possano trovare completamento, quindi nessuno ha mai detto che eh, Roma non è mai riuscita a sopperire in qualche modo a questa attività, anzi a differenza delle altre amministrazioni è la prima che dopo un ventennio di inerzia si è attivata eh, sui diversi fronti per mettere in sicurezza la struttura per iniziare la sua sistematica ha iniziato questo processo da quando è iniziato questo processo con ovviamente una serie di complicanze burocratiche che abbiamo dovuto affrontare inizialmente come commissione siamo riusciti a sbloccare questo sistema ad avviare queste progettazioni questi sono i tempi amministrativi per cui sta andando tutto eh, nei tempi previsti sta andando avanti e l'obiettivo è proprio di promuovere un ehm, un progetto di livello europeo come ci è stato richiesto dal coordinamento dalla cittadinanza che è sempre, sempre, sempre stata presente eh, durante eh, queste commissioni che si è fatta promotore insomma di questa iniziativa e eh, ha voluto insomma ricordare alla città e far conoscere a tutta la città il valore di questo straordinario manufatto per cui ritengo insomma ritenevo importante ribadire eh, anche mh, per il discorso insomma, della regione eh, sin dall'inizio eh, riscontrando comunque che questo bene come tanti altri i, ad esempio viene in mente civiltà romana richiedono essendo dei, delle strutture enormi con, eh, anche ad uno stato di deterioramento avanzato eh, sicuramente richiederanno in somme, straordinarie somme, quindi il mio invito eh, da, da due anni a questa parte, insomma, eh, e la risposta c'è stata adesso sotto elezioni, ma benvenga da parte insomma, della, della regione, eh, un supporto anche a livello finanziario per poter accelerare i tempi, perché ovviamente non perché Roma Capitale non sia in grado di portare avanti da sola una ristrutturazione, però eh, dovendo rispondere alle esigenze di tutta la città col bilancio che ci ritroviamo, ovviamente immaginiamo che Roma Capitale po possa procedere per gradi insomma, alla restituzione di questo manufatto. Adesso stiamo lavorando anche per eh, valorizzare un, eh, i, anche i piccoli fondi che... Ehm, Grazie alla raccolta delle firme FAI eh, il comitato è riuscito riuscirà a ricevere eh, proprio per da utilizzare sul casale. Si parla di piccoli fondi, piccoli fondi che però per noi hanno comunque un valore importante e che eh, investiremo insomma su questa struttura per cercare di rendere accessibile anche. Parzialmente ai cittadini di nuovo l'area la, del Casale, quindi anche in questi giorni si sta lavorando in questa direzione proprio per dire tutt'altro che inerzia, tutt'altro che il comune fermo, mi viene veramente da sorridere quando sento dire queste cose perché noi siamo la prima amministrazione che si è attivata e da lì eh, non ci siamo mai fermati, per cui stiamo continuando, andiamo dritti, volendo potremmo andare avanti anche senza il supporto eh, del governo nazionale e della regione, però noi auspichiamo insomma, che ci sia questo supporto, insomma sono stata io la prima a richiedere, proprio per accelerare i tempi anche a livello di contributo di risorse. Grazie Presidente.